15 euro e vado a lavorare. No eh vabbè già. ma io io guardo.. 15 euro che io devo andare a lavorare e non mi dico a perdere. Ti cioè, ci faccio arrivare tanti clienti da tutta Italia. Domani no, devo no. pagare la consegna, lo diceva lui. Non gli pago con i follower. Sono un influencer e ho più di un milione di follower. Anch'io sono un influencer e un milione di follower. Appunto per questo oggi andremo in giro per le attività commerciali per provare a scroccare qualcosa. Andiamo a vedere. Andiamo. No, no, non, no, non è un video, grande. No, perché io cioè, okay. faccio foto qua, sono eh, al locale, lo so, va bene, guarda un grande. milione e mezzo. Eh, sì, sì, sì. Buon per te. Perché guarda, le spiego, allora, io sono influencer. in Twitter, ho un milione di followers e praticamente prendendo questi occhiali adesso io posso fare, non so, qualche foto, qualche storia e lo pubblico sul mio Instagram e praticamente le amiche in gara. cioè di solito io Facendo questa cosa non pago. Mm. Cioè se c'è un prodotto che mi piace io faccio pubblicità sul mio Instagram e in questo modo mi, mi viene regalato. No, non è le puoi interessare. No, si può dipende dalla società, di andare nei negozi, c'è cioè nella sede. La sede perché... la sede. Vai ragazzi, prego! Ciao caro, guarda, io volevo fare un menu, però ti, ti dico, io sono un influencer, ho un milione e mezzo di follower. Di solito quando prendo da mangiare non pago, quindi se vuoi facciamo una foto del negozio tutto io ti faccio io pubblicità. Non pago però, eh. Ah no, non no. puoi. Vabbè io lo, perché si io dipende. di solito faccio un po' di foto, pubblicità e. Sì, sì, hai ragione, però è.. Non tu. Ah, va bene, va bene, dai, viciniamo. Sì, i prodotti dove li paghi di nostro. Ok, tu sei la responsabile. No, c'è la responsabile. ho insegnata, ti serve. Ma allora, guarda. una storia su Instagram, delle foto okay. e i prodotti non li pago. Quindi volevo capire se era possibile fare questa cosa anche, anche adesso. Cioè, allora, di, di solito io credo sia proprio l'azienda, qualcosa più grande di noi. Se noi siamo un negozio. Se ti rivolgi magari all'azienda provare a chiedere velocemente la risposta Sì certo, io Grazie. Chiedo, però... Sì, no, no, ma non hai fatto vedere un tanto sì, sì, sì, Allora, allora quanto vengono? 100... 150 Ok, c'è un responsabile eh, che posso parlare Lui. Lui. Lui Ciao, guarda, io sono un Non metto, cioè, di form. Di solito quando vado nel negozio Faccio un po' di forno, faccio un po' di più Ah, ok, per questa Sì, eh. per uh, noi due. La prima volta di giornale 250 per camera, per notte mentre la sfida 310. 110. Ok, manca la sua esame. Sì, sono tornato, c'è Possiamo parlare con lei o con un responsabile? Perché noi, noi siamo due influencer, abbiamo un milione di follower, io e un milione lei e okay. di solito quando andiamo in albergo noi facciamo pubblicità all'albergo, foto, storie e no, non ci fanno pagare la camera. Um, sì, uh, in questo caso credo che comunque dovreste mandare una richiesta prima del, dell'arrivo. In sì. questo momento non ho nessun responsabile con il quale... Farvi ah, parlare e quindi vi dovrei comunque far pagare la, la stanza in ogni caso. Ok. Ho capito, se no eventualmente contattandovi prima potrebbe esserci la possibilità. Se, son, se la struttura è interessata ad avere questo tipo di pubblicità mm -hmm. da parte vostra sicuramente sì. Ok. Ok. Va bene. Vabbè, allora nel caso contattiamo. Contattiamo, sì, se il prendi un biglietto sì. da visita. Vero, buttamone qua. Grazie. Ciao, allora, guardi, io... E cosa devo fare? Eh, solitamente, sai cosa faccio? Io scatto una foto, ti taggo il benzinaio Così ti faccio Beh, arrivare i tuoi clienti che vuoi. E, e noi siamo chi. a posto, no? No, benzina cioè, siamo a posto fa. ti faccio arrivare tanti clienti da tutta Italia Ma dopo domani devo pagare la consegna Lo dicevo a lui, non li, li pago con i follower li, li pago con i soldi contanti no. Ah, vabbè, ma comunque poi arrivano, Arriveranno tutti da te, da, da un milione di persone Eh, sì, eh c'è per una perppina macchina ma che cosa Che mi arrivano un di persone? Da dove mi mandano? Quindi non, non vorresti una fotina? No! Non voglio una dico, fotina! Non avete Instagram voi? Quindi allora, quindi che morse devo non... morire? Non avete Instagram che io vi taglio? No! No! No! No! Una fotina almeno! No! no. Cioè, da un milione di persone, io solo a Milano ho 100.000 persone, allora. tutti da te vedranno! Sì! ascoltate E cosa vale? Eh, mezzo le persone vengono perché il prezzo, se cioè il prezzo delle convenienze vengono sennò no va bene Quindi vuole i soldi direttamente non vuole una foto come lo pago io domani la consegna sono 3,50 sì allora guardi io ho un'inferenza che non so. ho su Instagram non so se lei ha Instagram è di due la in qua in Italia sono seguaci che seguono il mio canale. Sì, sì, secondo me perché sono. e eh no, perché così poi tutti vengono, vengono in questa posta e praticamente come, è come una sorta di pubblicità. Non è vietato, non è possibile. Quindi devo pagarla la bolletta, non si può fare questo scambio. Va bene, ok, grazie lo stesso due caffè normali e più uno mattato freddo oppure due caffè no no due di caffè cui... di cui uno macchiato freddo e uno mattato guarda io in realtà sono un po' se volete mi faccio un ciao ma io ti faccio un ciao ma no no? no. no. neanche le foto? Vale, ma i sapete di pagare. Ah devo pagare. Di solito perché non mi fanno pagare in nessuna parte, io cioè, chiedo perché giustamente è uno scambio di pubblicità, poi la gente viene da voi quindi c'è cioè un milione di persone e sono soldi di Milano. No, io, guarda, posso parlare? Ciao. Ciao. Eh, cioè, io sono un influencer molto come Solo da faccio un fare un foto e. Eh, a... Ciao E poi ce la pagare Perfetto, 4.50 per voi Buonasera Buongiorno Buongiorno Allora, andiamo in via Benedetto Croce numero 73 Va bene In sede ho un milione e mezzo di follower Se vuole, aspettiamo due foto Dai, facciamo due foto e Facciamo un po' di pubblicità al taxi E siamo a posto, dai dai dai, facciamo anche una storia no, di, di, di Instagram cioè, ti poi... ringrazio, ma io so qui per lavorare per la Mi pago sì, la Sì, ma benzina. io faccio i miei clienti No, gioia, quindi. sono 15 euro e vado a lavorare No, eh, vabbè, cioè, ma io, io 15 guarda 15 euro io devo andare a lavorare, e non ho tempo da perdere Te li faccio recuperare no, con, no, con no, le no, storie no, di non Instagram Non no, no, meno delle vostre di Instagram Non è una foto, niente 15 euro pago la benzina, io con 15 euro follower, io miei like, Vabbè okay, e eh, niente